Università di Taipei 2017, nuoto, 4x100 mista femminile di bronzo, quarta la quadarella nei 400. L'Italia del nuoto rimpingua il suo bottino a Taipei. Rassegna agli sgoccioli, la 4x100 mista femminile si mostra compatta e cede solo a Giappone e USA. 40.024 per le nipponiche, 25 centesimi il ritardo del quartetto americano. Zofkova, Verona, Di Lido e Pezzato difendono l'ultimo gradino del podio. Meno gloria al maschile. Milli, Toniato, Carini e Zazzeri terminano in sesta ruota, 33.713. Ruggito a stelle e strisce, 33.327 per gli USA Russia e Giappone a seguire. Nei 50 SL, al femminile, la Baldwin, 2502, precede la Comeneva, terza la Konopka. Un pizzico di amarezza al maschile, perché Zazzeri manca l'appuntamento con un metallo pesanti per pochi centesimi. Titolo a Lukkinen, 2202. La Justin stritola la concorrenza nei 200: farfalla, 20.821, oltre 3 secondi il ritardo della Van Berkel. Quarta la Petronio, 21.150, la l'Austendard ferma l'ascesa della nostra nuotatrice. Duello nipponico nei 400 misti. Seto mette alle corde il connazionale Agino nei primi 100 metri. Vantaggio rassicurante ed epilogo scritto, 41.198, record delle universiadi. Simona Quadarella manca, invece, il Tris. Dopo 1500 e 800, si ferma nei 400, confermando di fatto il responso della batteria. Manca il necessario progresso per insidiare la Kohler, al riscatto su distanza ridotta. Evans e Schmidt prima della quadarella, quarta ma con il sorriso. Infine, 50 Rana di. 3077, Oro Cottrell, la affiancano Picchette ed Ericsson, rispettivamente argento e bronzo.